Sanghi estenuanti tra le tue ombre ed io, piccolo teatro studio. Allevato da abitanti del buio, su un letto di travi crepitanti, con la Londra vittoriana in fiamme che mi chiama a destreggiarmi in frac fra i tendaggi. Sulla tela c'era di candela, nel baule le piume del costume di scena. Applausi a domani e domani e domani battute buttate, testi gettati, gesti dettati dalla sala macchine, conta mille uno e parti, stai di quinta, stai di tre quarti, mattinati ad accarezzarti, a spedire a morte stralci di sipari rossi alle cortesi attenzioni dei direttori, ad archiviarti Ionescone i polmoni, sbirciarti gli abitanti, rubarti Stanislaschi, vivere il via vai. Poi, solo in sala, pulisco il palco. Appena lucido, accendo le luci, scalcio lo straccio e mi lancio. Oh, signoria dirà che è il famoso... Oh, eri qui da tanto. Non ti avevo proprio sentita entrare.